Grazie Presidente. Allora, in, questi giorni, in questi giorni abbiamo sentito parlare eh, parecchio di, di rifiuti e ehm, abbiamo sentito parecchi rimpalli di responsabilità su cui eh, poi il nostro Ministro insomma, ha preso i dovuti provvedimenti e su cui abbiamo, ehm, abbiamo insomma, piena fiducia per ottenere eh, risultati e quindi, ehm, per, perché tutte le parti prendano eh, provvedimenti a breve. Ebbene, però, è mh, giusto specificare che anche Roma Capitale può essere parte attiva sulla gestione dei rifiuti, e questo eh, avviene fin dal 2006, in cui viene approvato il decreto legislativo 152, quindi il testo unico ambientale, che precisamente dice all'articolo 198 che i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento e dunque con questa delibera di indirizzo noi non facciamo altro che eh, dettare delle linee delle linee chiave, delle linee fondamentali affinché ehm, sia chiara la politica sulla gestione dei rifiuti che si intende eh, sviluppare su eh, sul Roma Capitale e che poi è sovrapponibile a quello che sarà il contratto di servizio che eh, stiamo ultimando e che disciplinerà eh, più dettagliatamente nel, nelle questioni più operative eh, quello che eh, dovrà fare il gestore eh, dei rifiuti. Però eh, dunque una provocazione i consiglieri d'opposizione me, me la devono concedere, visto che negli ultimi giorni ho sentito parecchie polemiche, ho letto parecchie polemiche sui giornali e eh, devo chiedere, così come ho fatto per il regolamento per il trasporto delle persone con disabilità, per quale motivo siano molto attivi a livello diciamo così mediatico e sui social, quando per 14 anni tutte le parti politiche che loro sono qui a rappresentare non hanno preso il minimo provvedimento e così nella stessa maniera ho visto molto attive tutte le parti politiche rappresentate dai consiglieri di opposizione nel parlare, nel discutere, nel polemizzare su tutto quello che concerne la tematica dei rifiuti, eppure in 14 anni nessuno ha ritenuto opportuno prendere il regolamento, il 105% del 2005 e chiedere delle modifiche, eh, neppure un aggiornamento normativo, l'aggiornamento al quadro normativo perché ripeto il regolamento della gestione dei rifiuti di Roma Capitale è del 2005, il testo unico ambientale eh, arriva nel 2006. Eh, noi bene o male abbiamo deciso, eh, Presidente, abbiamo dimostrato e ne abbiamo ripeto, parlato lungamente nello scorso consiglio di aprire un po' il vaso di Pandora su quello che riguarda tutta la questione dei rifiuti anche negli anni eh, precedenti. Il nostro sindaco ha portato un dossier in procura per, parlare, ehm, per eh, mettere in evidenza quello che è eh, accaduto sulle gare saltate, ad esempio sulle eh, tutte le altre opacità che ehm, riguardano la gestione dei rifiuti e le difficoltà che ha trovato il nostro gestore sul sulla gestione dei rifiuti. Il, il presidente Bagnacani ha, ha parlato dei provvedimenti, circa 900 sanzioni prese, peconiare date ai dipendenti di Ama che non hanno rispettato il proprio contratto, circa 70 licenziamenti, questo è concesso a un'amministrazione che ha le mani libere, che ha le mani pulite e insieme a lei. Il gestore, in questo caso Ama, ha per fortuna la possibilità di prendere anche dei provvedimenti forti, di usare le cosiddette maniere forti, di questo siamo, siamo orgogliosi perché liberi. Di fare Nello stesso eh, tempo il Presidente Bagnacani ha, ha ben evidenziato anche una motivazione che viene data a tutti i eh, dipendenti eh, di Ama che invece hanno fatto bene il loro lavoro soprattutto nei giorni di festa in cui il servizio comunque è da sempre, da sempre affaticato perché da sempre aumenta tutta l'attività eh, produttiva e tutto il consumo eh, dei giorni tipici di Natale questo, di questo ne sono testimonianza anche tutte le eh, rassegne stampa che abbiamo visto anche ultimamente mh, dal 2013 al 2016 dove eh, viene richiamata sempre, sempre la stessa eh, criticità e sempre lo stesso affaticamento eh, però devo ribadire che eh, Roma Capitale per 14 anni comunque ha sfruttato questa ehm, nebulosità di interventi nel campo dei rifiuti e, sempre in merito alle polemiche che ho letto sui giornali mh, relativamente ai frontisti e allo spazzamento è bene ed è necessario eh, approfondire qual è la volontà di, di questa amministrazione eh, proprio anche eh, in merito a una chiara distinzione che si intende fare tra ehm, la produzione dei rifiuti di un semplice cittadino e di un esercente come del semplice o del piccolo esercente o la grande distribuzione. Basta pensare, basti pensare Presidente che ad oggi insomma, non è ben distinta la eh, gestione dei rifiuti assimilati, non è ben, des, non è ben eh, diversificata e a sostegno di questa necessità di eh, distinzione arriva proprio la cosiddetta tari puntuale, negli ultimi giorni in Regione sono state approvate le linee guida mh, della tari puntuale che ha eh, ben accolto anche delle indicazioni di, di Roma Capitale, noi siamo già pronti con il piano operativo 2017-2021 a ehm, ad applicare queste linee guida sulla, sulla Tari puntuale e sempre il riferimento alla Tari in particolar modo alla Tari puntuale in forza proprio alla legge 147 del 2013 per il principio di eh, premialità è bene specificare eh, in particolare colgo l'occasione della presenza del consigliere De Priamo che ho letto eh, sui giornali molto attento a questa questione, è bene precisare che eh, resta eh, sempre in quota fissa e quindi non variabile, sempre secondo il principio di corrispettività e quindi può essere ridotta solo, secondo, solo nella sua parte variabile la riduzione della, della tari. Ci tengo che il eh, consigliere De Primo ascolti questa cosa perché è stato fatto un errore grossolano nei suoi, eh, nei suoi comunicati dove chiedeva una riduzione dell'Atari per i frontisti che intendevano partecipare a un coinvolgimento, noi abbiamo eh, inserito all'interno della delibera di indirizzo Presidente un punto che parla di un coinvolgimento dei frontisti stradali che poi in realtà è un'attività che già svolgono per buon senso i, eh, i frontisti e eh, ci sembrava semplicemente di dare giusto rilievo ma abbiamo parlato ripeto, solo di coinvolgimento quindi non c'è scritto nessun obbligo e nessuna sanzione, non è stata richiesta nessuna sanzione all'interno della delibera di indirizzo e non sarà richiesta nessuna sanzione neanche all'interno del regolamento. Eh, io ho pensato proprio perché mh, tutte le polemiche degli ultimi giorni si sono concentrate solo su quest'ultimo punto, di provocare un po' l'opposizione, di chiedere l'abrogazione eventuale di questo eh, punto, eh, proprio perché eh, vorrei capire se c'è la volontà nel dibattito politico con eh, l'opposizione di argomentare la eh, delibera con tutti gli altri punti che vengono menzionati all'interno dell'indirizzo. Eh, dell Abbiamo parlato di ecofeste? Abbiamo parlato della gestione dei rifiuti nei grandi eventi per la prima volta, abbiamo parlato del compostaggio dei centri di riuso, del recepimento delle nuove sanzioni eh, introdotte dalla 221 del 2005 che parla di rifiuti in minuti, in particolar modo dell'inasprimento delle sanzioni sulla, eh, sui mozziconi di sigaretta. Io adesso vorrei mettermi insomma, in una uh, posizione di ascolto rispetto all'opposizione, certa che insomma, potranno compensare sia in questa delibera di indirizzo sia nel regolamento della gestione dei rifiuti che arriverà uh, quando gli uffici insomma, saranno pronti per capire che contributo. Eh, i, eh, i partiti d'opposizione possono dare a questa nuova a questa disciplina che ripeto manca da eh, 14 anni ma sono sicura che i colleghi potranno compensare questa mancanza e questo silenzio assordante di 14 anni. Grazie